Ciao a tutti oggi prepareremo le praline tipo raffaello il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa gli ingredienti sono mandorle pelate farina di cocco wafer alla vaniglia e cioccolato bianco andiamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i wafer e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7! Andiamo a mettere da parte il trito di wafer. Senza lavare il boccale, adesso mettiamo all'interno il cioccolato bianco. e lo facciamo sciogliere per cinque minuti. 60 gradi. Velocità 2. A questo punto aggiungiamo i buffer. E facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 2 il composto è quasi pronto trasferiamolo in una ciotola e mettiamolo in frigo e lasciamolo raffreddare per almeno un'ora allora trascorso un'ora il composto risulterà duro, con l'aiuto di un cucchiaio lo andremo a frammentare, dopodiché ne prendiamo una parte, la mettiamo in mano, lo schiacciamo un po', prendiamo una mandorla, la posizioniamo al centro e andiamo a formare la nostra pralina. Il composto inizierà a sciogliersi. A questo punto lo passiamo nella farina di cocco. Prendiamo un pirottino e li andremo ad adagiare nei pirottini e continueremo così per il resto del composto. Praline tipo Raffaello. Grazie e alla prossima ricetta.